ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il primo video del nuovo anno ragazzi di questo 2018 allora ragazzi questo è un video diciamo eh, informativo per dirvi per informarvi quantomeno che il glitch dei soldi quello che comunque era della base operativa è ancora funzionante quindi per fare questo glitch avete bisogno di un amico, di una LGRH8, la base operativa, la RH8 retro custom e, e nient'altro ragazzi, nient'altro avete bisogno solamente di questo. Quindi che cosa dovete fare? Allora, innanzitutto per questo glitch non servono targhe personalizzate perché non ne abbiamo bisogno, eh, perché comunque le, le auto che andremo a duplicare prenderanno le targhe del veicolo che che lasceremo fuori come in questo caso io lascerò eh, questa LGRH8 normale fuori dal bunker e l'auto prenderà la targa di questa l'auto che andrò a clonare prenderà la targa di questa auto allora eh, vi lascio anche alla fine del video eh, il video precedente diciamo che magari è un po' più completo non lo so poi vedete voi insomma però comunque ve lo lascio il video alla fine del video quindi guardate tutta, tutto quanto il video fino alla fine magari avrete anche eh, diciamo il video no? potrete anche vedere dove cazzo sta sto video insomma senza starlo andare a cercare sul canale allora a questo punto ragazzi dovete stare con un amico io qui mi ero dimenticato di creare il party quindi lo vado a creare ora comunque dicevo dovete stare con un amico in party Ragazzi il glitch è funzionante mh, al 100%, ho sentito qualcuno che dice che si blocca però io non ho riscontrato di questi problemi Gli unici problemi che ho riscontrato è l'autosalvataggio ragazzi che alcune volte mi dice impossibile salvare E, e quindi quello è l'unico problema che ho riscontrato in game ma forse a causa comunque del del glitch del creatore perché saranno sicuramente tentando di bacciarlo anche se a me quel glitch non piace manco per cazzo comunque va bene eh, ragazzi questa è la data di oggi 2.1 2018 come avete visto passiamo al glitch ragazzi innanzitutto dovete venire qui dovete diventare presidenti mentre il vostro amico se ne va dentro un'attività un'attività qualunque una gara quello che sia ovviamente il vostro amico resterà in sessione con voi e resterà nell'attività quindi andrete nel party, farete partecipa e quando sarete in questa schermata direte al vostro amico di uscire dall'attività quando sarà uscito accetterete tutti i messaggi una volta accettati i messaggi vi troverete nella vostra sessione con il vostro amico ovviamente e avrete la possibilità di poter guidare in garage o meglio dentro la base operativa una volta fatto ciò l'unica cosa che dovete fare è il solito vecchio bug ragazzi mettete l'auto qui in maniera tale che diciamo farete il teletrasporto e una volta che avete messo l'auto qui andate qui al puntino vi siete curati di tutto premete triangolo x vi teletrasportate e uscite fuori con l'auto automaticamente ragazzi vi trovate fuori con l'auto e la targa a questo punto sarà già cambiata chiamate il centro operativo mobile andate a mettere l'auto nel centro operativo mobile e uscite dal centro operativo mobile io in questo caso nel centro operativo mobile avevo una LGRH8 alcuni dicono che non serve alcuni dicono che serve io comunque lo faccio così ragazzi se il glitch lo volete fare come lo faccio io fatelo come lo faccio io se non lo volete fare, volete fare a cazzi vostri fatelo a cazzi vostri però poi non ve lamentate se perdete qualcosa detto questo, ragazzi, eh, una volta fatto ciò, ritornate dentro la vostra base operativa, e il glitch è fatto. E avrete il vostro clone bello nuovo nuovo di zecca con la vostra talga, targa nuova di zecca. Sono diventato un attimo cinese, ragazzi. La vostra targa e nuova di zecca non ci sarà bisogno di avere targhe personalizzate con questo glitch ragazzi lo potete ripetere tutte le volte che volete che altro aggiungere ragazzi approfittatene perché penso che lo paccheranno insomma prima o poi. comunque approfittatene oggi era martedì se non l'hanno pacciato oggi vuol dire che reggerà ancora un altro pochino però non si sa mai detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti